oggi parliamo di decorazione di Natale intanto vi presento la mia ghirlanda che come sapete ho rinnovato da poco è stato uno dei primi lavori ed ecco benvenuti a casa allora questo video mi è stato ispirato ho preso ispirazione da duca vompi a cui mando un bacione eh, io l'ho conosciuto da poco grazie a paola style Ciao Pauletta, niente, lui ho fatto questo video sulle decorazioni di Natale nella sua casa pazzesca. L'ispirazione mi è arrivata mh, tantissima, purtroppo io ho pochissimo tempo per realizzarle. Comunque volevo mostrarvi cosa ho combinato. Ho purtroppo decorato solo questo piano perché eh, non avevo tanto tempo, sono stata molto impegnata tra l'evento benefico per chicchi di caffè, e, eccetera eccetera. Partiamo. Allora, in entrata c'è eh, questo Babbo Natale che ho comprato tantissimi anni fa, quando una lettera piccolissima e, e insieme contiamo i giorni appunto che mancano a Natale. Infatti dice Days until Christmas e tutte le volte chi viene a casa mi, mi fanno osservare che il 24 sta qua, non qua sotto e io faccio osservare che la scritta dice quanti giorni mancano a Natale, quindi è, è al contrario. La strega invece è un retaggio di Halloween, arriva dall'Austria, non c'entra niente, ma è troppo buffa e la lascio lì. Questa sulla mia porta invece è il primo, eh, la prima ghirlanda, ghirlanda, non è una ghirlanda, un festone di auguri, il primo lavoretto di cucito che ho fatto usando la macchina, allora era una singer molto basica però lo tengo come ricordo non è perfetto perché vedete che qua ho anche sbagliato le righe perché anziché metterle verticali le ho messe orizzontali però vabbè la faccia non è perfetta un po' di sbavature cioè rispetto adesso mi sembra di averlo fatto 1500 anni fa poi qua c'è un fiacco di neve ma i miei gufetti questi sono tutto l'anno perché a me piacciono i gufi e amo poco i quadri nonostante in casa ne abbia qualcuno però vabbè eh, qui Abbiamo vabbè, i due vichinghi non sono natalizi ma mi sono stati regalati da Sanne, che è la signora che aiuta con le piovre per i bambini prematuri. Ho questo portacandele che mi è stato regalato dalla signora che mi aiuta a gestire la casa. Devo mettere dentro la candelina. Questa sono io, ciao, guardate quanto sono bella. Eh, questi due angeli me li ha regalati sempre San no, lo scorso Natale e il calendario dell'Avvento che adesso rimane qui come decoro, ma una volta riempivo con piccoli regali e cioccolatini eh, per Elettra. E poi sulla specchiera ho messo il vistio con le lucine, o ho attorcigliato intorno um, le vale, lucine, c'è un filo di perle un filo dorato che va bene nel video non si vede però eh, vediamo se riesco a zoomare vedete sono delle palline colorate rosse delle perle delle lucine poi c'è la mia mitica mela anche questo già tantissimi anni andiamo avanti vabbè qui sulla scala ho semplicemente messo queste questa decorazione qui invece abbiamo frosti che trasloca un po dentro e un po fuori, Io stasera starà dentro a festeggiare il Natale con noi e qui ho fatto una ghirlanda, un festoncino di cui ho perso già un pezzo, continua a cadere, Avevo un festoncino con tutti i sonagli, i sonaglietti, Vabbè, è una cosa abbastanza semplice, ho preso semplicemente un nastro eh, e mi piaceva questa cosa devo trovare però il modo per attaccarli perché per adesso ho usato uno scoccino un leggero e si perde via qui ho messo Beh, io qua ho un arco faccio vedere allora qui ho semplicemente messo una renna che a me piace tantissimo, anche questo credo che sia un portacandele, no bugia non è un portacandele, è una semplice statuina, qui ho messo la renna, qui ci sono i cioccolatini, l'alzatina di Ikea con i cioccolatini, eh, questo è un portacandele, sono aglini che molto le campanelle e tre renne che mi sono state regalate da Renni, eh, una mia carissima amica, e rappresentano noi tre insomma la nostra piccola famiglia invece questo angioletto qua è di ceramica e l'ha fatto una mia amica austriaca me l'ha regalato lo scorso anno poi qui su a ricevere tutti quanti c'è luigi il gno, lo gnomo il gnomo sentito italiano <ride> luigi saluta tutti quanti quando entrano però questo più che natalizio rimarrà qua fino praticamente al disgelo e oltre poi vabbè, la mia immancabile tovaglia di natale eh, la corona dell'avvento la vedete accesa abbiamo appena acceso la quarta candela aspettando il natale e dei piattini anche sono carini a forma proprio di babbo natale sono tre piattini li ho comprati da avun nel 1810 c'erano ancora le carrozze poi qui sul mio pianoforte ho messo una fila di stelline illuminate questo frosty che trovo il dito questo frosty qui l'ha fatto la mia amica shabby a cui mando un bacione e eh, a me piace tantissimo anche questo mi sa come Luigi il gnomo rimarrà il gnomo, un continuo con il gnomo Luigi lo gnomo rimarrà qua tutto l'anno, vabbè due... questi sono due portacandele ma arrivano dalla Dan Danimarca ma non ho ancora trovato due candeline adatte, l'acqua che vabbè, sta sempre bene sul pianoforte eh, Quest'acqua qua, Alva, io la sposto in cucina e Fabrizio la mette sul pianoforte. Io la risposto in cucina e lui la rimette sul pianoforte. È una neve running Però capisco, lui è l'unico che ha le piante, quindi ha un po' ragione lui di decidere dove mettere l'acqua. <ride> Basta che non si rovina il piano. Vabbè, poi c'è un... Un'arena... No, un gatto con gli sci, non ci vedo più. E niente, poi le ali qui poi ho messo qui un bambino di Natale a guardia dei regali questi sono tutti i pacchettini che abbiamo fatto l'albero di Natale il panettone che apriremo stasera col pandoro perché noi festeggiamo il 24 sera scusate il poco elegante calorifero però questo è la mia tilda e invece qui le ultime decorazioni che vi mostro innanzitutto il biglietto che ha fatto Manuel di, delle creazioni di Mamu che è stupendo adesso l'ho messo qua perché a me piace tantissimo quindi a me piace mostrarlo metterlo in mostra eh, insomma chi entra ho questo eh, porto in essenze odorante d'ambiente ok ci sono eh, che mi ha regalato un'amica l'alberello che ho fatto l'anno scorso ho oh, un bambino di Natale e due renne questa siamo io e Letta. Questa qua cicciotta qua dietro sono io a Orlando. E infine l'ultima decorazione l'ho fatta sempre io, ormai la conoscete. È la mia casetta pan di zenzero. È realizzata in panolenci e feltro. E all'interno io ho messo le luci, come vedete, illuminata. E ovviamente la sera rende molto di più tutta la mia lumineria perché ehm, ovviamente di sera... È più bello eh, questo attimo ah, vi... vi lascio con questo babbo natale che a me piace un sacco Buon Natale ragazze, un bacione!